tirare aspetta <ride> Ci sei cascato Stai scherzando? Non era affatto divertente. La mia faccia non ricordo questi video. Questo